Stando ai dati riportati in letteratura, fino al 75% dei dislessici risentirebbe, oltre che di un deficit linguistico-fonologico, in certa misura anche di un'alterazione visuo-percettiva. Occorre dunque domandarsi in cosa consista questa alterazione. Il danno visuo-percettivo attribuito al dislessico consisterebbe in un'alterazione sul versante oculo-motorio ed in un'alterazione su quello più squisitamente percettivo. Nel primo caso si è invocata, soprattutto in Inghilterra, un'instabilità di fissazione conseguente ad instabilità di dominanza. Tale instabilità di dominanza può essere di tipo motorio o di tipo sensoriale. Nel secondo caso, numerosi studi riportano una ridotta sensibilità al contrasto spaziale alle più basse frequenze, quelle mediate dal sistema magnocellulare. In aggiunta, sembra che alcuni dislessici risentano di un'alterazione della percezione dei rapporti spaziali, con conseguente rinforzo del crowding o d'effetto affollamento. Il protocollo TETRA dispone di un esame, il DOMITEST M, studiato per la valutazione della dominanza motoria, ed un altro strumento, il DOMITEST S, rivolto alla stima della dominanza sensoriale. È inoltre in grado di stimare la sensibilità al contrasto alle più basse frequenze, grazie ad una procedura psicofisica del tipo staircase. Infine, misura e caratterizza la percezione dei rapporti spaziali grazie all'edomorfometria. È lecito, in secondo luogo, domandarsi in che modo, ed in particolare in che misura, questi deficit si ripercuotono sulla lettura, contribuendo a determinare la disabilità lessicale. A questo provvede il Reading Performance Test o Report, che dunque valuta il potenziale effetto delle alterazioni summenzionate sulla capacità di leggere del bambino.